Abbiamo declinato gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile in una chiave tecnologica, eh, ma con un'idea diversa. Abbiamo parlato di Fab Lab e del Fab Lab del Santa Chiara Lab. Eh, Fab Lab significa laboratorio di fabbricazione digitale, dove si fabbricano delle soluzioni che sono individuali, che sono per la persona e si fabbricano con un concetto nuovo, eh, un concetto che dice che le tecnologie possono essere appannaggio di tutti e che sono semplici da utilizzare e che producono soluzioni che sono davvero sostenibili.